Per organizzare al meglio e per condividere con gli studenti i criteri di valutazione possiamo avvalerci di alcuni strumenti online. E quello che noi abbiamo provato a fare è prima di tutto utilizzare i moduli di Google eh, oppure provare a condividere le griglie tradizionali eh, debitamente compilate con gli studenti attraverso un sistema di condivisione in cloud o in aula virtuale. Le griglie tradizionali erano già disponibili tutte in documenti in formato eh, di testo e quindi in quel caso si trattava di lavorare semplicemente su testi, salvarli poi in formato pdf ed eventualmente condividerli. Queste griglie in formato testuale sono particolarmente comode da utilizzare eh, se incollate ad esempio al termine di un elaborato presentato in formato digitale dallo studente. In questo modo, l'elaborato e la valutazione restano uniti all'atto della pubblicazione esattamente come accade in una verifica cartacea. Il modulo online rispetto a questi sistemi presenta un altro vantaggio. Essendo in classe presente una connessione a internet Wi-Fi, è possibile in tempo reale compilare le tabelle inserendo le valutazioni e quindi condividendole nell'immediato con gli studenti e attribuendo in maniera più immediata e trasparente un punteggio eventualmente alla prestazione registrata. Naturalmente la validità della valutazione poi si gioca sulla scelta effettiva dei descrittori sulla graduazione dei livelli, eh, che può essere fatta sia per via numerica sia con dei giudizi di valore, a seconda delle esigenze e del contesto. I moduli di Google consentono poi di archiviare tutti i dati in una tabella facilmente esportabile e eh, facilmente utilizzabile anche per la generazione di eh, grafici, eh, di calcoli delle essere nelle medie, per esempio, e così via. La cosa interessante è che le tabelle esportate possono comunque essere anche condivise con gli studenti o con i genitori per una più completa trasparenza. La scelta è ampia ed è a discrezione del docente per quanto riguarda valutazioni numeriche o giudizi. Un'altra cosa interessante è che accanto al giudizio si riportano anche delle informazioni cronologiche e quindi è possibile per l'insegnante anche tenere traccia, per esempio, di cicli di interrogazioni svolti in giorni differenti. Dal punto di vista della creazione dei moduli, si tratta di un'operazione in realtà estremamente semplice e intuitiva. Dando per scontato che l'insegnante abbia già un account drive eh, Google, quindi all'interno di Google Drive si trova la possibilità di creare il modulo, in modo estremamente semplice e immediato si scelgono un titolo e un tema e con altrettanta semplicità sul piano pratico si possono inserire le diverse tipologie eh, di struttura dalla scelta multipla in cui semplicemente ad ogni eh, domanda si fa corrispondere una diversa valutazione alla griglia che è quella che abbiamo mostrato in tutti questi esempi, la griglia ha il vantaggio per ogni descrittore di proporre una graduazione di livello. Tutto questo viene comunque poi registrato nelle tabelle e quindi si ha una, diciamo, una classificazione completa ecco, degli studenti domanda per domanda. L'esportazione può avvenire in diversi formati, eh, chiaramente quelli eh, di, diciamo, eh, di, del tipo foglio elettronico sono i più utili per rielaborazioni e presentazioni eh, diciamo, più eh, accattivanti dal punto di vista grafico, ma è possibile anche fare un semplice pdf della tabella e condividere direttamente quello con studenti, genitori, colleghi eh, interessati alla trasparenza della valutazione.